Ciao da Laura di Kairos Comunicazione, in questo video di oggi vedremo come realizzare il sito perfetto per una struttura recettiva. Prima di proseguire nel video voglio però dirti due cose, la prima è che nella descrizione trovi un link per richiedere e prenotare la prima ora di consulenza gratuita con noi, la seconda cosa è che se vuoi continuare a seguirci puoi iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina in modo tale da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Ma come deve essere progettato il sito della nostra struttura ricettiva? La prima caratteristica che deve essere presente sicuramente all'interno del sito internet di una struttura ricettiva è quella di farci comprendere la categoria e cioè a che ci rivolgiamo come struttura ricettiva. Siamo una struttura prevalentemente dedicata all'accoglienza di giovani, di gruppi di amici? oppure una struttura ricettiva costruita e pensata per le coppie e quindi per un viaggio magari d'amore, un weekend romantico oppure siamo una struttura per le famiglie Ecco, è fondamentale già che dalla home page appaia chiaro il nostro target di riferimento. Quindi nella home page della nostra struttura ricettiva devono essere presenti un'immagine o delle icone che ci facciano capire immediatamente quali sono e qual è il target al quale ci riferiamo. Se per esempio siamo una struttura ricettiva che è dedicata all'accoglienza delle famiglie beh sarebbe indicato far vedere subito dalla home page del nostro sito che per esempio è presente nella nostra struttura un'area bimbi o un servizio di babysitting o comunque che sono presenti degli eventi e dei momenti ludici dedicati proprio ai più piccoli. Se al contrario siamo un'attività ricettiva che è, si occupa per esempio dell'accoglienza delle coppie beh sarebbe molto bene e consigliabile inserire nella home della struttura ricettiva delle fotografie per esempio o dei tavoli apparecchiati per due oppure di spazi della nostra struttura molto intimi, riservati, accoglienti, dedicati a momenti particolari proprio per le coppie. L'altro elemento fondamentale che deve avere la nostra struttura ricettiva è quella di avere un menu di navigazione chiaro. Sicuramente oggi il maggior traffico relativo alle strutture di questo tipo avviene da mobile e quindi avviene attraverso uno smartphone. Ricordati che quando visualizzi una struttura ricettiva attraverso un dispositivo mobile avrai una visualizzazione prevalentemente in verticale e quindi avrai qui un menu di navigazione con tutti i nostri servizi che potrai andare a vedere solo ed esclusivamente se clicchi sul pulsante dell'hamburger menu. E per, proprio per questo è fondamentale che durante lo scorrimento della tua home page della struttura ricettiva siano presenti quello che dicevamo prima e quindi per esempio i servizi che offri, la descrizione dei servizi, le camere e la possibilità di prenotare immediatamente le camere ed inoltre la, le recensioni, la descrizione e la mappa che faccia ben comprendere l'ubicazione della tua struttura ricettiva. Proprio perché la maggior parte del traffico arriverà attraverso un dispositivo mobile devi cercare di costruire un sito internet che sia leggero, semplice e facile dove quelli che sono i servizi sui quali tu vuoi impontare appaiono e possano essere trovati dall'utente in maniera diretta. Hai per esempio un centro benessere, una spa, uh, un'area gioco, per esempio dei campi da tennis, oppure un'area relax, una palestra, ecco, queste attività cerca comunque di farle apparire anche nella home page proprio per quello che ti ho spiegato prima ovvero perché le persone per andare a ehm, diciamo a scoprire quello che c'è all'interno del nostro sito internet dovrebbero cliccare all'interno del menu hamburger e questo o spesso non viene fatto le persone sono abituate soprattutto dopo eh, l'avvento la, dei social network che eh, ci portano a fare questa azione di scorrimento in verticale a i siti internet compiendo proprio questa operazione di scrolling. Il cuore poi del prodotto che vende una struttura ricettiva è sicuramente quello delle camere quindi deve essere subito chiaro in on page la presenza delle camere e la possibilità di prenotare le camere con una chiara indicazione delle caratteristiche, delle tariffe, dei servizi delle camere, delle opzioni di prenotazione, delle modalità di pagamento e mi raccomando affidati ad un professionista per la realizzazione delle immagini fotografiche. Fotografare gli interni di una struttura ricettiva non è una cosa che possono fare tutti, è fondamentale che la fotografia di una struttura ricettiva venga fatta da un professionista che è capace di eh, inquadrare, di mostrare, di accogliere gli ambienti per quella che è effettivamente la loro reale consistenza. Ricordati che chi prenota all'interno di una struttura ricettiva sceglie principalmente attraverso gli occhi e quindi ha una forte componente nella sua scelta visiva ed impatto. Le fotografie rappresentano sicuramente l'elemento principale per riuscire a convertire gli ospiti. Fotografie chiare, fotografie luminose, fotografie dei dettagli degli ambienti interni ma anche del contesto. Un ulteriore elemento che deve avere il sito della struttura ricettiva è sicuramente quello delle condizioni di prenotazione e quindi capire subito come e io posso prenotare, quali sono le modalità di pagamento, i termini di disdetta, le condizioni, incluso il servizio di colazione, quali sono i servizi previsti e quali sono i servizi ulteriori a pagamento. Ricorda inoltre di inserire nelle varie pagine della tua struttura ricettiva le call to action, ovvero le chiamate all'azione, in questo caso l'invito al tuo utente, al tuo visitatore, di prenotare che è l'azione principale che deve fare un utente di un sito che visita una struttura ricettiva quindi sia nella pagina delle camere come nella pagina dell'home page o nelle pagine che descrivono i servizi ricorda di inserire un pulsante con su scritto magari ti aspettiamo prenota il soggiorno nella nostra struttura se ti è piaciuto questo video condividilo o lasciaci un commento se vuoi continuare a seguirci iscriviti al canale clicca sulla campanellina in modo tale da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video e ricorda che nella descrizione sotto questo video è comunque presente un link per richiedere la nostra prima ora di consulenza gratuita ciao e al prossimo video